Ciao bambini! Oggi parliamo di SC e SH. Per capire in un lampo SC e SH dobbiamo ripensare a come si comporta la lettera C, che può essere una C dura o una C dolce e scintillante. Con il suono C come cane formiamo le sillabe ca, co, q. Con l'aiuto dell'H possiamo formare anche che, chi. Con il suono C, come ciliegia, formiamo che, ci e quindi cha, ciò, chu. Bene, cosa succede se mettiamo una S davanti al suono K duro? Facile, otterremo il suono Sk e avremo le sillabe SK. Come scatola, SCO scopa, scu, scudetto. Sempre usando l'H avremo anche sche scheletro, schi, schiena. Mm, e mettendo la S davanti a una C dolce scintillante? Beh, in questo caso il suono cambia e avremo she, she. She, come sceriffo, scettro, ascensore. Sci come scivolo, sciroppo, cuscino. Con il suono sci formiamo le sillabe sha, scia, sciarpa, sciò guscio, sciu prosciutto. Quindi, rivediamo i due suoni. sk, ska, ske, ski, sko, sku, sh, sha, she, shi, sho, shu. Per aiutare la memoria, possiamo pensare pesce, pesce, Vediamo, dimentico qualcosa? Ah, sì! le parole che c'entrano con scienza e coscienza vogliono anche la i